Buongiorno, benvenuti. Iniziamo eh, questo nostro incontro sull'organizzazione dello spazio di lavoro Zero Rifiuti. Questo evento è un evento che vuole una chiacchierata che vuole affrontare il tema dell'organizzazione dello spazio di lavoro e eh, abbinarlo a un'attenzione uh, sulla sostenibilità, in questo caso proprio alla riduzione dei rifiuti. Io sono Elena Gremese e sono una professional organizer e faccio parte di APOI che è l'associazione nazionale professional organizer, l'associazione professional organizer Italia e sono una um, professional organizer senior e mi occupo in particolare dell'organizzazione della tecnologia quindi sempre in ambito lavorativo come utilizzare al meglio i dispositivi digitali anche in un'ottica di digital well-being ma ho nel cuore un'attenzione un all'ecosostenibilità all e in particolare negli ultimi anni mi sono avvicinata allo zero rifiuti che reputo essere una, un buon punto di accesso per cercare di cambiare le nostre abitudini. Eh, come vi dicevo, faccio parte di Apoi, e proprio questa è la settimana eh, nazionale dell'organizzazione. Ogni anno, ormai da sette anni, Apoi investe su questo momento per cercare di portare l'attenzione sull'importanza dell'organizzazione dell in diversi ambiti, sia domestico, lavorativo, nella gestione del tempo, e in questa settimana online su Facebook, ma non solo, trovate diversi contributi da molti professional organizer di tutta Italia che stanno promuovendo i loro, le loro. I, le loro, i loro percorsi, le loro attività, la loro professionalità con eventi simili a questo o con contenuti su post, infografiche e altro materiale che può esservi d'aiuto. Quindi vi invito, se avete piacere, di andare un po' a gironzolare su, sulla rete, sul web e cercare la settimana dell'organizzazione e poi in modo da poter trovare gli interventi eh, di, di tutti i miei colleghi. Iniziamo, vediamo di che cosa possiamo parlare oggi, o perlomeno quello che io ho pensato di proporvi oggi. Vorrei partire parlando un attimo dello spazio di lavoro. Dopodiché una piccola introduzione allo zero rifiuti se per caso qualcuno di voi ancora non lo conosce e in particolare il percorso delle 5R. Poi metteremo un po' di, di attenzione su alcune strategie organizzative eh, proprio del, dello spazio di lavoro e all'interno di questo capiremo come il bersaglio può essere un elemento che ci aiuta a tenere sotto controllo il nostro spazio di lavoro e tenerlo ben organizzato e ragioneremo un attimo sui materiali, cioè sugli, sugli attrezzi, sui materiali che utilizziamo nel nostro lavoro per ragionare se seguono un po' questo criterio dello zero rifiuti e poi per finire faremo un piccolo accenno sul eh, lavoro da casa e l'organizzazione dello spazio di lavoro da casa visto che in questi giorni siamo tutti eh, così coinvolti in, nuovamente in questa ondata di smart working un po' per tutti. Questo è il mio programma però mh, voi avete la possibilità di farmi domande attraverso la chat e e quindi molto volentieri sono a disposizione sia per rispondere a vostre curiosità o approfondimenti, ma anche a, così, a, a, a, a accogliere vostri suggerimenti o indicazioni. Insomma, mi piacerebbe che ci fosse, fosse un incontro creato assieme. Benissimo, allora andiamo subito a parlare dello spazio di lavoro. Lo spazio di lavoro è uno spazio che ci ha diverse funzioni, no? è uno spazio dove probabilmente eh, abbiamo bisogno di poterci concentrare, dobbiamo essere produttivi, ma a volte lo spazio di lavoro è anche un luogo di incontro, dove ci incontriamo con i colleghi oppure con i collaboratori o con i clienti. E, questi sono tre elementi che a me sembrano, diciamo, descrivere abbastanza bene alcune funzioni dello spazio di lavoro. Mi verrebbe da chiedervi se vi va eh, di contribuire anche voi scrivendo nel post, nel, nei commenti, eh, se secondo voi o se nel vostro caso lo spazio di lavoro ha anche altre funzioni. Quindi se avete piacere di contribuire. A me fa piacere. Perché vi parlo di funzioni? Perché se devo parlare di organizzazione dello spazio, eh, è importante analizzare quali lavori svolgo nel mio spazio di lavoro, che funzioni ha il mio spazio di lavoro, quante funzioni può avere diverse... Facevo l'esempio prima dell'incontro dei clienti, può essere che il mio spazio di lavoro debba essere preparato ad accogliere i clienti o forse no, dipende ovviamente dal tipo di attività che faccio. Però eh, se li devo accogliere ovviamente devo organizzare uno spazio in modo che ci sia un'area eh, adatta a questa attività. Oppure se eh, invece ho bisogno di, eh, per il mio lavoro di essere estremamente concentrata e non disturbata, probabilmente dovrò organizzare lo spazio di lavoro in modo da poter eh, raggiungere questo obiettivo. Quindi quando dobbiamo organizzare lo spazio di lavoro il mio consiglio primo è proprio quello di fare un po' il punto della situazione e porci proprio questa domanda, cioè quali e quante funzioni ha il mio spazio di lavoro o quali e quante funzioni dovrebbe avere il mio spazio di lavoro. Questo è proprio il punto di partenza. Un'altra un eh, domanda che mi è utile è eh, se lo spazio che ho a disposizione è adeguato rispetto alle funzioni che ho individuato e ehm, eh, risponde alle esigenze eh, de, rispetto alle funzioni. Questa è la seconda domanda che mi dovrei porre, quindi... Eh, Sufficiente, cioè ho uno spazio, un tavolo per accogliere i miei clienti se questo è il mio obiettivo, oppure ho uno spazio sufficientemente tranquillo, lontano dai rumori, se invece devo concentrarmi e avanti di questo passo. Un'altra domanda che mi potrei porre è se ho sufficiente spazio per accogliere tutte le mie esigenze. Quindi se il mio spazio di lavoro è sufficientemente ampio per poter svolgere all'interno tutte le attività e mh, raccogliere tutte le funzioni che io ho individuato. E se la risposta è... è eh sì, tanto bene. Se no, allora dovrò pensare a come poter organizzare il mio spazio ricollocando eh, alle, gli oggetti che ho nel mio spazio, cercando quindi di eh, rendere eh, eh, adatto. Il mio spazio ha tutte le funzioni, rendendo magari delle, delle aree, delle parti multifunzione che possono essere utilizzate in più momenti della giornata con funzioni diverse. Ok, eh, fino a qua tutto chiaro? Tutto a posto? Fatemi sapere se ci sono dei dubbi. Fatta questa prima premessa sulla, sulle domande che mi pongo quando voglio pensare al mio spazio di lavoro, adesso vi faccio una piccola premessa sullo zero rifiuti, che per me è molto importante sottolineare. E quando parliamo di zero di rifiuti, cioè il tentativo di ridurre al massimo la quantità dei rifiuti, dobbiamo pensare a questo come un percorso, cioè... Eh, è un, un tentativo che noi facciamo andando nella direzione di... Eh, um raggiungere un obiettivo che è lontano e forse irraggiungibile, okay, ma a cui tendiamo e in questo nostro percorso comunque otteniamo dei benefici. Ma questo è un percorso molto personale, dipende da, da tanti aspetti, da dove viviamo, in che contesto, in, in che zona d'Italia, in, in, in città, in campagna, ci sono Tutta una serie di fattori che possono incidere su come io posso eh, pensare di vivere questo percorso e su quello che posso raggiungere. Quindi per me è molto importante che quando parliamo di zero rifiuti togliamo un po' l'etichetta che deve essere in un certo modo. Deve essere eh, come io riesco a gestirlo e come io riesco a farlo. Quello che è importante è il tentativo di andare in quella direzione. Per cui... Eh, dobbiamo essere eh, elastici con gli altri ma anche con noi stessi non dobbiamo essere troppo severi se un giorno non riusciamo a fare quello che avremmo voluto ma sicuramente il giorno dopo dobbiamo cercare di riprovarci magari anche di fare un passo un po' più lungo quindi eh, voglio proprio leggere insieme a voi questa frase no? lo zero rifiuti è un percorso personale e unico e Nessuno è, è perfetto, quindi nessuno si può aspettare che il nostro percorso zero rifiuti sia ineccepibile, però è anche vero che ogni contributo, ogni passo che noi riusciamo a fare in quella direzione è molto prezioso per quanto piccolo possa essere e parliamo dello zero rifiuti quando io parlo dello zero rifiuti e in particolare delle 5R faccio riferimento a Bea Johnson che ha iniziato questo, questo percorso eh, eh, negli Stati Uniti e che poi insomma, attraverso il suo libro il suo sito eccetera si è diffuso in tutto il mondo le 5R sono 5 azioni che noi dobbiamo fare proprio nel tentativo di contenere eh, i rifiuti allora la prima, la prima frase Quasi come un, una sfida proprio rifiuta ma rifiuta in questo caso eh, con l'obiettivo di non accogliere di non far entrare quindi quando parliamo di questo percorso la prima cosa di cui dovremmo essere consapevoli e la prima azione che dovremmo fare è cercare di eh, non eh, accogliere nel nostro ufficio o eventualmente nella nostra casa se lavoriamo in casa tutta una serie di oggetti che in realtà mh, eh, sono eh, dei rifiuti fa, diventano facilmente e molto velocemente dei rifiuti eh, per esempio tutti gli oggetti monouso in plastica o non in plastica eh, tutti per esempio gli omaggi monodose la posta spazzatura quindi tutto quello che ha una vita molto breve e molto velocemente eh, diventa un eh, lo buttiamo insomma nel nost nella nostra spazzatura quindi il primo passo importante è quello di dire di no, cioè di non accettare eh, oggetti che eh, diventano troppo facilmente, troppo velocemente dei rifiuti. E questo è un approccio eh, molto interessante perché al, al primo momento sembra abbastanza anche semplice, no? ma eh, quando iniziamo ad applicarlo, iniziamo quindi a scegliere che cosa far entrare nel nostro ufficio, ci accorgiamo che il nostro spazio si alleggerisce perché entrerà nel nostro spazio solo quello che effettivamente ci serve, solo quello che effettivamente ci è utile, e questo ci permette di fare poi un altro passaggio, cioè di avere degli spazi che sono più liberi, che hanno gli oggetti che servono, ma non sono carichi di mille cose che magari sono inutili, ma ci riempiono il nostro spazio di lavoro, a volte anche, anche troppo. Un altro, sec, la seconda era, un altro passo è riduci, cioè cercare di eh, eh, eh, contrarre la quantità di oggetti che usiamo o la quantità eh, di materiali, di, di ma anche di, di forniture che abbiamo. Quindi cercare ehm, di avere un, un approccio, diciamo, di contenitivo in qualche modo. No? E, cercare per esempio eh, di usare fino in fondo un certo prodotto no? in modo di non dover acquistarne un altro quindi di ridurre la quantità di oggetti che compro in un, in un anno oppure potrebbe essere nell'ambito energetico cercare di spegnere l'attrezzatura in modo da consumare meno elettricità e quindi ridurre la quantità di elettricità che, che utilizzo oppure un'altra attenzione potrebbe essere e questo a volte ci può capitare di fare attenzione a tutti gli abbonamenti che abbiamo potrebbe essere che eh, abbiamo attivato degli abbonamenti a dei servizi online che magari non utilizziamo più ma siccome abbiamo il pagamento automatico non ce ne accorgiamo allora ogni tanto andare a fare un po una revisione di tutto quello che ho attivato può essere d'aiuto scusatemi può essere d'aiuto perché mi ehm, permette di, ehm, di, di contenere proprio la, la, mh, il mio consumo e eh, quindi di ridurre il mio consumo questo molto spesso poi porta anche a un vantaggio economico quindi non è da sottovalutare in questo caso ovviamente è un lavoro di attenzione cioè se nel, mio ca nel primo caso devo semplicemente dire di no a quello che sto per fare entrare in casa quindi vado a fare la spesa e scelgo con attenzione cosa comprare in questo caso mi devo mettere seduto e fare un po' un'analisi di quali sono i miei consumi e capire dove posso eh, ridurli, su che cosa posso incidere. Un altro aspetto della terza R è il riutilizza. Il riutilizza vuol dire appunto dare... Eh, più vite allo stesso oggetto, allora un riutilizzo facile potrebbe essere stampare su un foglio fronte retro, quindi se ho già un foglio stampato e che non mi serve più, invece di gettarlo nella carta, lo riutilizzo per prendere appunti o per stampare un altro, un altro, altre informazioni dall'altro lato, oppure potrebbe essere anche prendere un oggetto e dargli una nuova vita ma qua vi ho messo l'esempio di una tazza che, può, che magari ho in casa e non mi serve più e può diventare un portapenne per il mio ufficio ma potrebbe essere anche una scatola che diventa il contenitore della cancelleria di riserva o insomma qualunque oggetto a, a cui posso dare una vita e quindi da, invece di diventare spazzatura diventa di nuovo una risorsa per quello che serve a me Okay, quindi questi sono i primi tre passi. Come vedete non abbiamo ancora parlato di riciclo, perché il riciclo, e lo vediamo adesso, è sicuramente un aspetto importante e eh, essenziale okay, nel, nel nostro mondo, ma è comunque un aspetto molto costoso e molto impattante comunque dal punto di vista dell'ecosostenibilità. Il riciclo è costoso, tant'è eh, che non viene fatto perché economicamente conviene, viene fatto proprio a tutela della salvaguardia ambientale, ok? e non è eh, conveniente neanche in termini di risorse, cioè non, non tutto viene riciclato, non tutto viene eh, come dire, smaltito nel modo giusto, quindi eh, le prime tre R ci servono proprio per arrivare con meno materiali possibili al riciclo. Il riciclo è meglio di niente, ma in un mondo ideale il riciclo non dovrebbe servire. Ora, non viviamo in un mondo reale quindi riciclo va bene, però dobbiamo essere consapevoli, per esempio, vi faccio l'esempio della plastica, che non tutta la plastica viene riciclata. In Italia la normativa prevede che venga riciclata, la, la, la plastica che viene raccolta dai nostri, eh, dalle nostre case e dai nostri uffici, sono gli imballaggi, perché la normativa prevede il riciclo degli imballaggi, ma se da quegli imballaggi, poi con il riciclo, io genero una maglia, quella maglia non verrà mai più riciclata perché non è un imballaggio e quindi quella plastica mi rimane. Ora io non sono una contraria alla plastica in assoluto, però è vero che nel, nel mondo attuale in cui viviamo la quantità di plastica che eh, che che, che produciamo, che utilizziamo, è veramente molto alta e questo quindi deve portarci ad avere un atteggiamento molto consapevole nell'utilizzo. Ma non è solo la carta, ovviamente, non è solo la plastica, ovviamente anche la carta, insomma tutti gli altri materiali. Eh, dobbiamo essere consapevoli che comunque ha un costo in termini energetici, in termini proprio monetari, in termini anche ambientali e l'ultima R è ridurre in compost quindi tutto quello che non, è, non abbiamo visto nelle quattro R precedenti quello che ci rimane eh, lo possiamo forse okay, se non l'abbiamo smaltito nelle, se non l'abbiamo evitato nelle cinque R precedenti l'ultima che ci rimane è quello del ridurre in compost e, ah, ci sono ehm, eh, eh, è possibile creare un compost anche in casa, ci sono de, de, de, de degli strumenti, no? dei de contenitori adatti anche per poterlo fare in casa, ma mi rendo conto che eh, questo non sempre è possibile, sicuramente ci sono i gestori eh, che, che eh, forniscono questo servizio a cui possiamo appoggiarci. E Andiamo a vedere alcune strategie organizzative eh, del nostro spazio di lavoro ora quando parlo di spazio di lavoro eh, spesso a me viene in mente l'ufficio quindi immagino la scrivania, la sedia ma in realtà eh, questo può essere utile anche per qualunque spazio di lavoro eh, qualunque sia il mio mestiere, magari con qualche aggiustamento però sono elementi che sono utili per, per ogni spazio di lavoro Ecco, anche in questo caso, se avete domande o se fate dei lavori un po' particolari e volete che approfondiamo un attimo eh, diciamo una tematica un po' più specifica, se è possibile, insomma, lo possiamo fare eh, volentieri. Allora, quando parliamo dello spazio di lavoro, dobbiamo tenere, eh, molto, eh, avere molta attenzione alla luce perché eh, per lavorare bene eh, abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno anche per il nostro umore, per, la nostra, come dire, per, per il nostro benessere della luce naturale, quindi eh, se è possibile eh, nel nostro spazio di lavoro, eh, sarebbe bene ci fosse una buona illuminazione naturale. Questo ovviamente non può bastare, perché in alcune fasce orarie, in alcune ore della giornata questo non è sufficiente, quindi affiancato alla luce naturale, sempre ci deve essere una buona illuminazione che permette di vedere bene. Okay, il, il lavoro che stiamo, che stiamo facendo quindi eh, sicuramente il tema della luce è un tema che dobbiamo tenere presente quando parliamo dell'organizzazione dello spazio del nostro lavoro un altro, un altro elemento importante è il tavolo che deve essere alla giusta altezza quindi dobbiamo avere uno, un tavolo che sia comodo per poter lavorare e qua dipende ovviamente da quale tipo di lavoro eh, stiamo facendo ma, eh, può ma deve essere anche sufficientemente ampio per raccogliere eh, gli strumenti, i materiali che a me servono per lavorare, che sia questo il computer, tastiera o mouse, o quello che, che mi serve, ma anche non so, delle pratiche, lo spazio di poter proprio comodamente riuscire a lavorare, a gestire tutte le attività che a me servono. La sedia ovviamente è un elemento molto importante in questo momento dove magari ci eh, lavoriamo da casa e non abbiamo proprio la sedia, Giusta o almeno nei primi giorni insomma, ci troviamo a dover trovare delle soluzioni, ce ne accorgiamo, perché quando abbiamo una sedia che è sufficientemente mobile, dove possiamo regolare lo schienale, dove possiamo alzare la seduta, eccetera, capiamo subito che eh, abbiamo dei vantaggi, che ci sentiamo meglio, possiamo rimanere seduti più a lungo, quindi anche la sedia eh, è un elemento estremamente importante. Gli armadi eh, possono essere eh, vici, più vicini o più lontani rispetto al posto in cui lavoriamo, dipende anche in questo caso che, qual è la nostra attività, qual è il nostro ruolo e che cosa ci serve. È importante anche in questo caso che rispondano alle caratteristiche dei, delle, eh, delle esigenze che noi abbiamo. No? Possono essere più o meno complessi, più o meno ampia a seconda di quello di quelle attività che abbiamo delle attrezzature eh, che dobbiamo riporre con le ante senza ante a seconda anche di, di appunto delle varie attività che facciamo è importante eh, che eh, siano comunque comodi e soprattutto che eh, siano organizzati eh, in modo che il materiale sia per noi facile da, da reperire, da, da, mh, sia facile accedere ai materiali che ci servono, siano questi cartacei o di altro tipo. E in questo senso può essere comodo... Ehm, creare dei contenitori all'interno dei quali poter mettere delle categorie di oggetti. Questo può, può aiutarci soprattutto per gli oggetti più piccoli, eh, può essere comodo eh, suddividerli e inserirli in contenitori. Spesso. Eh, perché eh, ci viene più facile trovarli, in questo caso anche la possibilità di etichettare, quindi di mettere sui contenitori delle etichette, ci può aiutare a trovare gli oggetti facilmente, anche quelli che magari utilizziamo meno spesso, ma soprattutto se lavoriamo con altri, evidentemente questo rende... Eh, accessibile sempre, anche quando noi non ci siamo, tutti i materiali e soprattutto rende autonome le persone che lavorano con noi e non saranno costretti magari a chiederci dove trovare le cose. Quindi anche questo eh, può essere di, di grande aiuto. E un elemento importante è quello dello spazio verticale, cioè di saper sfruttare anche lo spazio verticale con delle mensole piuttosto che anche delle lavagne dove poter mettere gli appunti per condividere dei pensieri, eccetera, se lavoro anche con altre persone ho la necessità di condividere eh, appunto materiali, pensieri, eccetera. E se parliamo dello spazio di lavoro, eh, dobbiamo anche dire che eh, lo spazio di lavoro deve essere sicuramente comodo, devo stare bene nel mio spazio di lavoro, devo avere, come dicevo prima, lo spazio per poter lavorare bene, ma deve essere anche in qualche modo gradevole o meglio... Mh, è più facile stare in un posto che anche eh, ha un aspetto gradevole che mi piace, che mi fa stare bene. In questo senso possiamo anche immaginarci di trovare dei piccoli elementi da aggiungere Uh, oltre a quelli strettamente necessari per il mio lavoro, sia questa una piantina piuttosto che una foto, una frase per me significativa che, che rende un po' più personale il mio spazio di lavoro, un po' più piacevole e che quindi mi fa eh, vivere in maniera un po' più gioiosa il mio spazio. Parliamo della tecnica del bersaglio, cioè come collocare intorno a me gli oggetti quando eh, organizzo il mio spazio di lavoro. Allora, questa, questo sistema ci porta a riflettere eh, come eh, organizziamo i nostri materiali sulla nostra scrivania su, ne, in, al, o attorno a noi nel nostro spazio di lavoro. Tenete conto che questa cosa, di nuovo, io ve la propongo come una scrivania, ma se voi faceste altri mestieri, anche il meccanico, per dire, il concetto di base può essere applicato allo stesso modo. L'unica differenza è che probabilmente le... E, diciamo gli anelli del mio bersaglio hanno dimensioni diverse. E co cosa ci insegna la tecnica del bersaglio? Ci insegna a organizzare i materiali intorno a noi in modo da avere vicino a noi gli oggetti che ci sono più utili, che usiamo più spesso e via via quelli che usiamo meno. In particolare eh, dobbiamo immaginarci noi come centro del nostro bersaglio quindi nel primo cerchio nei primi centimetri attorno a noi avremo il materiale che ci serve per fare l'attività che in questo momento stiamo svolgendo in questo caso io sto parlando con voi sto utilizzando il computer quindi per me nel mio primo cerchio c'è il computer quindi nel mio caso un computer portatile se fosse un computer fisso sarebbe tastiera mouse e schermo e questo è quello che uso in questo momento, che in questo momento è attivo e ce l'ho nel mio primo cerchio. Attorno a me, nel cerchio successivo, avrò invece gli oggetti che magari in questo momento non sto usando, ma che mi sono estremamente utili, magari fra qualche minuto li userò. Eh, Potrebbero essere un blocco con una penna in cui prendo appunti eh, compresa magari non so, la, la gomma e la matita okay? o l'evidenziatore oppure il telefonino nel mio caso perché ho bisogno di controllare se Facebook sta funzionando eh, correttamente scusate, sono andata avanti eh, vi chiedo scusa, ritorno al bersaglio e stavo dicendo. Um... Adesso mi sono persa, sì, nel, nel primo cerchio sono le cose attive, nel secondo cerchio le cose che non sto usando in questo momento, ma che molto probabilmente userò nel giro di breve, o che potrebbe essere estremamente probabile che userò nel giro di breve. Ripeto, un foglio, una penna, eh, in questo caso vi dicevo il, il mio cellulare perché ho bisogno di verificare se su Facebook le cose stanno funzionando nel modo giusto, eh, se sto facendo... Potrebbe essere anche l'evidenziatore, vi dicevo, il portapenne, dipende un po' da quello che sto facendo. Potrebbe essere anche una calcolatrice, se devo fare dei conti, dipende. Ok, però le cose che comunque nel giro di breve potrei dovermi trovare a utilizzare. E nel cerchio successivo invece ho quelle cose che su, è comodo che io abbia intorno a me. Quindi che mi permettono magari di non alzarmi no? da, dalla mia postazione, quindi non mi distraggono, non mi portano a perdere tempo alzandomi andando a cercare il materiale. Ma che non so se userò. Potrebbe essere, non lo so, la, la mia borraccia dell'acqua, potrebbe essere eh, le penne di riserva, Qual, qualche altro elemento eh, che, che ho voglio avere sotto mano ma che non, non è detto che userò immediatamente nei prossimi minuti. Okay? E ovviamente più lontano avrò oggetti ancora eh, diciamo, meno necessari, eh, che, in, che probabilmente non userò. Okay? Questo criterio della, del creare delle zone con i materiali che mi servono, è fondamentale nel momento in cui inizio un lavoro perché proprio mi permette di rimanere concentrato e in questo senso vi darei anche questo consiglio eh, quando iniziate a fare un lavoro immaginatevi di andare a fare eh, questo lavoro fuori casa fuori ufficio cioè se voi dovesse uscire e andare a fare questo lavoro in un altro locale quali oggetti vi portereste con voi perché sono necessari per fare la vostra attività? Il computer, la penna, cioè fate un attimo, un, un po' il piano, come se voi doveste prendere e andare via da lì. Ecco, questi oggetti sono quelli che dovreste avere sul vostro tavolo, perché sono quelli che in qualche modo avete reputato essere necessari per svolgere la vostra attività. Allora, quando li avete organizzati sul tavolo, sapete che da quel momento potete iniziare il lavoro e non vi, distraete, vi distrarrete alzandovi, andando a cercare materiale, perdendo tempo, insomma, andare a recuperare oggetti. E, ok. Domande, perplessità, eh, commenti, se volete potete scrivere nei post. Un altro elemento, in questo caso torniamo al nostro aspetto green, è quello dei materiali, perché eh, attraverso i materiali eh, produciamo eh, il consumo e quindi produciamo i rifiuti. Allora, il primo eh, consiglio che vi do è quello proprio di semplificare, cioè cercate di capire se il vostro spazio di lavoro contiene oggetti, materiali, eh, attrezzature che non vi servono. Dovreste eh, porvi queste domande. Questo oggetto funziona, questo materiale funziona? Mi serve? lo uso regolarmente, è sicuro? Se io questo oggetto lo uso regolarmente, mi serve, non mette in difficoltà la mia sicurezza, funziona, allora probabilmente è un oggetto che devo tenere. Se invece è un oggetto che non funziona bene, dovrò prendere la decisione se farlo riparare oppure se eliminarlo. Potrei anche decidere che non funziona, non lo faccio riparare, magari lo dono in modo che qualcuno che ne ha bisogno lo può riparare, lo può utilizzare, ma potrei decidere che forse quella è l'occasione per revisionare un po' il mio materiale e, e eh, capire se posso farne a meno. Ok, e Se non uso un oggetto regolarmente, quanto lo uso? Ci sono altri oggetti che possono fare la sua funzione? e che quindi possono sostituirlo, o un altro elemento che dovremmo chiederci è ho un altro oggetto uguale, a volte ci troviamo in ufficio sul posto di lavoro diversi oggetti, perché magari uno l'abbiamo acquistato, poi l'avevamo perso ne abbiamo acquistato un altro, no? e magari ci troviamo eh, con dei doppioni Okay? Che, che di fatto non ci servono, riescono solo a riempire il nostro spazio. Allora magari possiamo scegliere di eliminare, scegliamo di tenere quello che ci è più comodo, che ci piace di più, e l'altro lo eliminiamo. Questo ci semplifica lo spazio, riduce le cose che abbiamo, sarà più facile tenerle organizzate. Gli oggetti che abbiamo in non ottica green, cercheremo di donarli, di dargli un'altra vita, di trovare qualcuno che ha bisogno di questo oggetto e di poterglielo, di poterglielo donare. Se sono oggetti costosi, di valore, potrei anche decidere di venderlo. Ci sono mille modi per poterlo fare, dai siti a, ai mercatini, o magari proporlo a qualcuno, qualche nostro collega o conoscente che potrebbe averne bisogno. Okay. E, per quanto riguarda i materiali di consumo, eh, è un tema un po' scottante, difficile, nel senso che eh, dovremmo essere molto bravi e avere molta attenzione in quanto consumiamo e in cosa consumiamo. La carta, come vi dicevo prima, eh, la usiamo sempre meno, ma dovremmo avere l'attenzione magari di usarla il più possibile. Quindi ribadisco l'esempio di, di, di prima, se magari qualcuno prima non c'era e non, non ha seguito, eh, se stampiamo dei fogli, li abbiamo utilizzati, li abbiamo stampati da un lato solo, e magari lo posso riutilizzare eh, utilizzando il retro per prendere appunti o per fare delle stampe interne per l'ufficio. Eh, questo, il fatto di non gettare subito via la carta e di cercare di riutilizzare in tutti gli spazi sicuramente aiuta a ridurre il consumo della carta eh, un altro elemento potrebbe essere quello di utilizzare penne riciclabili che magari eh, uso l'inchiostro ma la parte esterna eh, la posso utilizzare più volte eh, in questo sicuramente il tema no, non è facilissimo, potrebbero essere d'aiuto dai, usare le stilografiche per chi ha eh, piacere di usarle, perché comunque una penna con una struttura diversa, dobbiamo sentirci comodi no? anche nello scrivere. Eh, L'alternativa è cercare delle, appunto, delle penne che magari posso comunque tenere la parte esterna, cambio solo la parte interna, così comunque riduco eh, la, la quantità di, di elementi che dovrò poi gestire e smaltire nei rifiuti. Eh, il il corso delle penne, così come per i pennarelli eccetera, è che non vengono riciclati, nel senso pur essendo in plastica e pur noi riciclando la plastica, come vi dicevo prima, non essendo un imballaggio non è presa in considerazione il riciclaggio. E questo sicuramente è un, uh, un problema, quindi dovremmo cercare di limitare il più possibile l'utilizzo di, di pennarelli evidenziatori in plastica. In questo senso le matite possono tornarci utili perché possiamo invece dell'evidenziatore per esempio utilizzare una matita colorata per evidenziare il testo che, che ci serve. Mi fermo sulle matite perché vedo una domanda, allora la leggo insieme a voi. Eh, allora, salve, come organizzare documenti condivisi sulla stessa scrivania? Per esempio, cartellette e quaderni. È comodo oltre alla lavagna un quaderno condiviso di messaggi? Come poter lavorare meglio in due, con due scrivanie, ma una, pic ma una piccola solo da PC e una più grande? Eh, qualche parola su come archiviare in maniera organizzata e riconoscibile utilizza, e eh, utilizzabile da più colleghi. Ok, allora ci sono tante, tante richieste, vediamo se riesco ad affrontarle tutte una alla volta. Allora, eh, ovviamente noi facciamo, e eh, eh, questo è un po' il mio, il mio spirito nell'affrontare questo tema, dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo. Allora, sullo spazio e la condivisione. Il, il, ehm, eh, quando condividiamo uno spazio con, con un'altra persona, la cosa migliore che funziona di più è proprio quella di concordare insieme all'altro eh, le soluzioni. Perché se noi scegliamo degli approcci che magari non sono... Eh, così a, a noi sembrano o per noi sono effettivamente efficaci ma non lo sono altrettanto per l'altra persona rischiamo di trovarci poi quotidianamente a, dis, a discutere o comunque a cercare delle soluzioni perché il sistema non funziona quindi il, il primo elemento che mi viene da, da dire sarebbe quello proprio di cercare di capire come si usa lo spazio, quindi quella scrivania grande e quella scrivania piccola, chi lo usa, quanto lo usa, per fare che tipo di attività quindi proprio partire da, da una fotografia di come viene usato e la stessa cosa per quanto riguarda gli spazi per archiviare si archivia, cioè i, i, le due persone stanno facendo lo stesso lavoro fanno due lavori diversi, hanno dei materiali in comune quindi tutti lavorano sugli stessi documenti oppure lo spazio è condiviso ma ognuno lavora sui propri documenti al proprio archivio questi sono degli elementi da tenere in considerazione. Perché se ognuno ha il proprio archivio, è chiaro che può scegliere in autonomia. Se invece l'archivio deve essere condiviso, allora bisogna trovare effettivamente delle strategie comuni. Che, eh, come dire, mh, possiamo. Mh, che, che possono essere eh, ideali per entrambi. Ok, quindi il discorso dei. dei mh, quindi su, sullo spazio di organizzazione direi che il senso è questo, no? Ehm... Adesso cerco di risalire un attimo alle domande. Allora, qua, cartellette e quaderni. Quindi anche in questo caso, secondo me è importante stabilire proprio degli spazi e definirli. Parlavo prima delle etichette, magari di identificare proprio degli spazi dove mettere certi tipi di documenti, eh, dove invece eh, disporne altri, etichettarlo quando si è più di una persona aiuta perché tutti riconoscono facilmente qual è l'area per quel tipo di documento. Eh, il quaderno condiviso eh, di messaggi non so bene mh, se eh, ho capito bene di che cosa si, che cosa si intende immagino messaggi eh, che arrivano da, dall'esterno e che sono per entrambi adesso chiedo a Marica se mi conferma questa cosa se mi spiega meglio il discorso del quaderno condiviso di messaggi Ehm sulle scrivania ho già detto qualcosa, Marica, dimmi se è sufficiente quanto ti ho detto. E sul discorso dell'archiviare è un tema molto importante, adesso vi accenno due cose, ma eh, vi invito eh, il 25, quindi giovedì, sempre alle 18, farò un'altra diretta, questa volta con la mia collega eh, Alessandra. Alessandra Gianni, scusatemi, <ride> Alessandra scusami, l'emozione della diretta, Alessandra... Jan Ousek, eh, che è la mia collega professional organizer eh, di Trieste, con cui appunto eh, lavoreremo nella prossima diretta eh, giovedì prossimo, sempre alle 18, sempre su Facebook, e parleremo proprio dell'archiviazione dei documenti, sia in formato cartaceo che digitale. Allora, l'archiviazione eh, del digitale, di cui io sono più esperta, mi occupo, è un, è un tema interessante perché deve trovare un equilibrio tra il tenere e il buttare, che è molto difficile sul digitale, sul digitale tendiamo a tenere troppo, spesso, ok? e il dover creare una struttura che sia efficace, facile da gestire e dove inserire i nostri documenti in maniera molto semplice. Cioè, dobbiamo stare attenti a non creare una struttura di cartelle troppo elaborata, troppo dettagliata, che poi mi impedisce di lavorare velocemente e di essere, eh, come dire, snello nelle, nelle mie attività. Quindi, il primo, il primo concetto così che, che mi viene da, da raccontarvi dal punto di vista dell'archiviazione è proprio questo. Di fatto, anche nell'archivio cartaceo, eh, il criterio dovrebbe essere quello di facilitare il mio lavoro, di renderlo più semplice quindi di trovare il sistema, anche in questo caso a seconda delle, delle attività che faccio, di raggruppare tipologie di documenti eh, in modo da poterli trovare più facilmente eh, secondo dei criteri che sono eh, immediati, facilmente riconoscibili, sia da me da, che da chi lavora con me. Eh, ecco, su, su, sul discorso dell'archiviazione ovviamente poi si può parlare dei, dei, dei, dei materiali no? che possiamo usare per archiviare i docs piuttosto che no? altri materiali, cartelle, cartelline, su questo però vi rimanderei all'incontro che faremo appunto giovedì. Allora, eh, Marica mi dice: mi, se, mi, mi aiuta col messaggio di prima. Messaggi tra colleghi, cioè un quaderno dove io lascio delle informazioni per il mio collega e quando arriva può leggerlo e lo trova lì. In questo senso, Marica, vediamo se mi risponde, se ho capito bene. Può essere un sistema, sì, se è un sistema. Eh, per comunicare tra di noi soprattutto se non siamo sempre presenti no quindi lascio un messaggio al mio collega so che poi lo troverà lì lo leggerà e poi ci sarà un'azione legata al messaggio può sicuramente funzionare è sicuramente più discreto quindi se nel mio ufficio accolgo persone eh, magari la lavagna potrebbe essere eh, diciamo esposta quindi anche gli esterni vedono i messaggi che io ho scritto lasciato potrebbe essere anche Diciamo mh, meno cioè potrebbe essere più carino avere, come ci diceva Marica, un quaderno dei messaggi proprio perché rimane più privato, più, più personale tra, proprio tra le persone del, dell'ufficio e non viene esposto verso l'esterno. Ci deve essere anche in questo caso l'accordo, cioè tutti devono essere d'accordo di utilizzarlo e di scriverlo. Perché se qualcuno non lo utilizza, poi salta un po' il senso di questo. Di questo Posto speciale di, di scambio di messaggi. Marica, spero di aver risposto a tutte le tue domande. E casomai, aggiungimi se hai bisogno di ulteriori, di ulteriori dettagli. Ehm. Eravamo arrivati alle matite anche per l'attrezzatura, come vi dicevo, più o meno i criteri sono gli stessi, cioè scegliere se tenere o meno un, un certo strumento, una certa attrezzatura, eh, valutarla, vedere se veramente ne ho bisogno, se ne ho bisogno la tengo e la tengo bene. Questo è importante, cioè cercare di allungare il più possibile la vita degli oggetti che ho con me che ho scelto. In questo senso eh, può essere utile fare una, una buona mh, eh, valutazione quando faccio gli acquisti, cioè scelgo di comprare prodotti di qualità perché hanno una vita più lunga, perché non si rompono, perché eh, eh, quando magari finiscono la loro vita li posso riutilizzare, li posso eh, smaltire in maniera più, più adatta più conveniente possibile per l'ambiente l'altra alternativa molto buona è quello di acquistare i prodotti di seconda mano devo acquistare eh, anche un telefonino magari invece di scegliere l'ultimo modello posso scegliere il penultimo e magari acquistarlo da, di seconda mano in questo modo vabbè, risparmio che comunque può andare sempre bene ma soprattutto allungo la vita di quell'oggetto eh, ma questo può essere anche per altri, altri prodotti da, dal computer, se sono computer buoni di una certa qualità ovviamente perché poi ci interessa anche la qualità, ma può essere anche altre tipologie di, di, di, di materiali che mi possono servire. E l'ultimo, sì, una, un altro elemento è il discorso del digitale, cioè attraverso il digitale riesco a eh, ridurre una buona quantità di prodotti, di, prodotti di, di rifiuti, perché scrivere una mail è sicuramente meno impattante che scrivere una lettera, perché noi non dobbiamo pensare solo al materiale di per sé, e, e qua stiamo entrando in un tema un po' complesso, però una lettera vuol dire anche tutto il trasporto di questo oggetto perché arrivi no, a, a, a, poi al destinatario quindi eh, per ogni oggetto che noi abbiamo per le mani sarebbe meglio, anche se non è facilissimo eh, riuscire a pensare tutto il percorso che questo oggetto ha fatto perché non è solo il fatto che io lo tengo e quanto lo uso ma anche quanto è stato inquinato utilizzato per creare questo oggetto e poi quanto verrà quanto, cosa succederà a questo oggetto dopo che io l'ho usato no? quindi dovrei riuscire a considerare tutta la vita per riuscire a fare una buona valutazione ripeto, questo non sempre è possibile sicuramente il digitale ci può aiutare anche se non dobbiamo pensare al digitale come la risorsa, che, eh, la cosa che risolve tutto, perché anche il digitale dal punto di vista eh, così, ecologico ha un, un costo, no? l'utilizzo dell'elettricità, poi noi non lo vediamo, ma tutti i server eh, che ci permettono di archiviare sul cloud, eccetera. Tutto un insieme di, di tutta una struttura che comunque ha un impatto. Certo è che è meno impattante di, un, di alcune altre azioni che, eh, che magari eh, eh, possiamo utilizzare eh, in maniera non digitale. Facevo prima appunto l'esempio della lettera, oppure l'idea di stampare un plico di fogli enormi. Eh, gettando quindi un sacco di carta e rendendola subito non disponibile eh, quindi rendendola subito un rifiuto quindi anche questo sicuramente è un tema che dobbiamo tenere conto come vi dicevo prima, organizzare il materiale è molto utile, dobbiamo farlo perché ci permette di averlo sempre a disposizione, di non perderlo, di non dover acquistare prodotti nuovi perché non troviamo quelli che già abbiamo. E allora questi sono alcuni consigli, dividerlo, dividerlo in contenitori possibilmente eh, riciclati, nel senso non acquistare mh, contenitori nuovi, magari utilizzare delle scatole di scarpe che abbiamo, magari rivestirle, non lo so, oppure altri contenitori, eh, quelli della tecnologia per esempio, che, che ne abbiamo parecchi per casa, se, di solito insomma è sempre più frequente averne e che sono anche magari contenitori abbastanza robusti, no? E quindi dividere in, per categorie, utilizzare contenitori e mettere le etichette perché ci permettono di, di ritrovarle più facilmente anche agli altri insieme a noi un altro consiglio che posso darvi è quello di lasciare spazio di non riempire i contenitori del tutto non 100% ma di lasciarli un po', un po' vuoti questo vi permette di essere più leggeri perché anche le librerie anche gli armadi se riuscite lasciate riempiteli tre quarti lasciate sempre degli spazi vuoti perché quando aprite un armadio o vedete un armadio che è un po' più leggero non è tutto pieno vi lascia anche un po' di leggerezza a voi, vi fa sentire un po' più leggere ma ha eh, anche un altro vantaggio le cose che ci sono le riuscite a vedere e trovare più facilmente quindi anche nel cercare gli oggetti nel trovare le cose sarete più veloci ultimo tema, proprio legato all'esperienza che stiamo vedendo in questi giorni, nuovamente, è quella del lavorare da casa. Se vi sta capitando questa esperienza, eh, sarebbe importante riuscire a scegliere uno spazio all'interno della vostra abitazione che risponda alle necessità che voi avete, quindi magari di tranquillità, di silenzio. Ovvio, non sempre è facile riuscire a ottenere questo, questo obiettivo. Eh... Può essere che uno spazio sia multifunzione, in certe ore è il vostro spazio di lavoro e in altre ore magari ha un'altra funzione. Anche in questo caso è importante riuscire a gestire il passaggio tra queste, tra queste eh, diverse funzioni. Quindi è importante separare l'attività privata dall'attività invece lavorativa, perché questo ci fa vivere meglio in maniera più bilanciata. Può essere utile anche concordare con gli altri abitanti che condividono gli spazi con noi, i tempi eh, e, e le regole. Okay? Quindi magari concordare che in una certa fascia oraria bisogna essere particolarmente silenziosi, non si può aprire la porta, non si possono fare certe cose, ma invece in altri momenti questo è possibile. E, e un consiglio che vi, vi, che vi do è magari di creare delle routine di apertura e di chiusura giornata eh, perché questo vi aiuta visto che comunque siete a casa e comunque quella è casa vostra, è il vostro privato creando una routine di apertura e di chiusura e create una sorta di spazio dedicato al lavoro che però non prende tutto il vostro tempo non prende tutto il vostro spazio ma c'è un inizio e una fine e la routine di apertura potrebbe essere anche un, un, un momento eh, semplice no? vi, vi preparate gli oggetti per iniziare vi guardate l'agenda, aprite il calendario e guardate le cose da, da fare che avete magari pianificato la, la sera prima e la routine di chiusura è fare un po' il bilancio delle attività fatte vedere quali sono le cose urgenti da fare il giorno successivo e, e con quell'azione lì chiudete la giornata e poi non ci pensate più ok quindi poi non è più il tempo di lavoro è il vostro tempo personale se non avete uno spazio fisico che rimane sempre, sempre a vostra disposizione per il lavoro, magari la vostra scrivania con il computer, non avete questa fortuna e magari dovete usare eh, il tavolo della cucina piuttosto che un altro spazio, allora potrebbe esservi comodo avere un grande contenitore, una scatola, dove a fine giornata riponete tutti gli oggetti del vostro lavoro: il computer, il blocco degli appunti, l'agenda, le penne, eccetera. In cui in questo modo, quando fate la routine di chiusura e poi mettete via tutti gli oggetti di lavoro, avete proprio chiuso il vostro, il vostro, la vostra giornata lavorativa e quella scatola la potete riporre da un'altra parte, ridonando a quello spazio la funzione per cui era stata pensata, quindi appunto la, il tavolo della cucina o il soggiorno, quello che è. Eh, questo eh, potrebbe essere utile proprio per, per evitare di essere sempre al lavoro anche quando non è più tempo di lavorare eh, con questo io concludo questo incontro quindi se avete qualche altra domanda avete eh, piacere di, di, così, di pormi qualche altra domanda abbiamo ancora qualche minuto ehm, se invece non, non avete dubbi non avete perplessità eh, io vi saluto e vi ringrazio. Eh, vi ricordo che eh, giovedì 25 alle ore 18, sempre su Facebook, terrò un'altra diretta con la mia collega Alessandra Ioannes. Io, ah, scusami, Alessandra Jan -Nosek, scusami tanto, Yann Osech, che è sempre una professional organizer di, di Trieste e che parleremo proprio degli archivi eh, sia cartacei che digitali, quindi come organizzarli e come gestirli. Eh, vedo che non ci sono altre domande, per cui vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione. Alla prossima, ciao!